Visto. Culo visto <ride> C**o Vabbè, eh, lo hai Gelato bellissimo, quella canzone. A te non si è bellissimo. La tua tipa è innamorata di me. Chissà perché, gridando in strada, comunque, ma la conosci? Sto pezzo di merda, ma suicida. Oddio, sembra la roba di Windows 8. Mi sta sudando il culo. Ma fa caldo da voi. No, Che merda. Riuscio a freed. Oddio, questo è un lampione. <ride> ma cosa <ride> è crashato pure dal Discord? Uomico, oh, ronzo, zonzo È crashato È crashato, Ui. oddio <ride> Ah, ma io no. mi devo nascondere, oddio, madonna Sono un tavolo <ride> Oddio, <ride> ti vedo, ti vedo, eri tu. No, sono entrati in una stanza con due <ride> Ecco, sono qui là che da me la tutto. Ma dà me la bottiglia poi Oh, madonna <ride> <ride> Ma io me la scampo! pezzo Sei tu l'armata! No! Netax is a bottle! No! And the tax is <laughs> a bottle my friend, is behind the armor. Ma che cazzo? Anubis, what are you? I wanna come hide with you. You said! Guarda! Maddo, no, adesso non lo vedo. Ma oddio, è stato ti. Ma to.. Madonna. Ma sono le palle. Cristo. Entra qua dentro dove c'è la libera. No non riesco, non oh, riesco. Oh, mi, mi sono nascosto dietro, dietro un divano. Vai, ce l'ho fatto. Oh madonna, pure io sono dietro un divano. Oddio, oh, eccoti! <ride> <ride> ma che Cristo, quello lì sta sparando dal culo. Ma cos'è? Ma chi è? Bella Sweets. Ciao Sweets. Oddio, ma la guarda dove sparo. No, ma cosa? Ma te sei morto, no Man, I like hai legged pussy. <laughs> Man, do you like the pussy? I'm scaccolating myself You are what? Scaccolating Scaccolating? Yes, what do you know? That? Scaccolating <laughs> is uh, take the shit out of your nose Take the shit out <laughs> of your nose? Oh. Are you yourself a scaccolator? I'm pro scaccolator <laughs> Mi <I'm> sono vangato, <laughs> Eh, fai un stuc C'hai un tizio lì, adesso ti ammazzo Ti ho visto? Who